Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, vi trovate come al solito addosso a un piantone d'eliva, eccolo qua, e andiamo avanti con la prossima lezione sull'orto estivo, anche se adesso in realtà stiamo parlando di... di orto invernale, perché qui è dove ho piantato i piselli, ho fatto dei filari dei piselli che speriamo che spuntano e lì giù ho messo le fave, ve le faccio vedere, se vedete lì giù fino in fondo, fino, fino alla rete, in mezzo a quelle erbacce che dovrei schippare, ci sono un sacco di fave. E quindi abbiamo messo queste due leguminose che ci fertilizzeranno il terreno, il terreno non è ottimo come da altre parti, però per le leguminose va bene ora però vogliamo creare una protezione per, per le fave, e per i piselli, per evitare che ci vadano gli animali, gli insetti, quindi come potete vedere che ho fatto tutto un bordo con la cenere, come faccio nell'orto, la cenere della stufa la uso sul bordo per tenere lontane le lumache, stiamo anche piantando l'aglio, perché l'aglio come le cipolle, come tutte le liliacee, come altre piante anche, hanno delle sostanze fastidiose per, le, per gli insetti che le tengono lontane e quindi ogni questa distanza qua ogni 20 25 cm, ogni palmo di mia mano sto mettendo uno spicchio d'aglio l'aglio è molto semplice io questo l'ho comprato in frutteria addirittura nemmeno l'ho dovuto comprare da semina basta seminare gli spicchi e l'aglio da mo che si poteva seminare comincia a diventare anche un po tardi però si fa ancora in tempo quindi il metodo è molto semplice dopo che avrò seminato tutti gli agli ovviamente darò un'annaffiatina, nel frattempo levo le infestanti e quelle che riesco perché sono tante e le rimetto sul terreno come pacciamatura quindi vediamo nello specifico un po' la piantata di agli come funziona sfruttiamo un momento che il terreno è morbido, così anche in questo caso dobbiamo limitarci solo a fare un buchino con il dito e possiamo piantare il nostro aglio lì nel buchino, eh, non riesco a trovare una posizione per farvi sta comodi a vedere Vabbè non si vedrà un cazzo comunque sarà semplice, si prende uno spicchio per volta, ero arrivato fino a qua, quindi ricomincio da qua, fai un buco cordino o mani dentro, sotto un paio di centimetri massimo e poi vai avanti col prossimo. Ah vedi già ce l'ho trovato qua un aglio Ciao già messo È Stato a vedere c'è stato a capire il eh non lo so Andiamo così forse oh, l'ho appoggiato sull'altro aglio eh. quindi dove l'avevo messo occhio che alcuni spicchi sono grossi e se li spacchi ti accorgi che in realtà sono già diventati due spicchi quindi poi fa una doppia semina uh. un bel principio, ma sembra chiaro e semplice quindi mano a mano sui bordi mettiamo le liliacee possiamo mettere l'aglio, possiamo mettere la cipolla tutti i tipi di cipolla, lo scalogno possiamo mettere il porro Possiamo mettere gli asparagi, anche gli asparagi sono delle ligliacee Se no possiamo mettere il basilico Anche quello tiene lontano parecchi insetti Se no possiamo mettere le solenacee le solenacee, che sono un'altra grande famiglia, oh quest'aglia è già, già germogliato. Le solenacee sono un'altra grande famiglia e anche quelle come le liliacee hanno delle sostanze velenose per gli insetti. E le solenacee sono le patate, sono il tabacco, sono il pomodoro, la melanzana il peperone, il peperoncino, tutte queste sono sulle nace. Le liliace che abbiamo detto prima non, solo, non sono le poche che ho detto, ma le liliacee sono tutte quelle piante che hanno un bulbo sotto, hanno tipo una cipolla, quindi immaginatevi anche che ne so, il ciclamino per dire. E tut, tutti quei fiori, tutte quelle piante che non sono commestibili, ma che comunque hanno sotto un bulbo, il lampagione, qua se ne trovano tanti di lampagioni spontanee. tutte queste sono tutte liliacee le solenace le abbiamo dette c'è la calendula qua ne cresce tanta selvatica dietro di voi c'è un cespuglio di calendula pure quella è buona non solo per tenere lontani gli insetti ma anche per l'impollinazione comunque insomma se state a vedere ma è il mio lavoro. Qua gli ho detto, non si è petto, così mi segno dove sono arrivato. Non so se mi bastano gli agli allora vado a fare pure l'altro lato. Beh insomma è stato tutto chiaro. Vi saluto alla prossima. Ciao!